Salve amici e benvenuti nel canale Arte nel Cucito per le festività pasquali ho deciso di fare un coniglietto un bel coniglietto per la gioia dei bambini e anche non perché potrebbe essere benissimo un soprammobile da mettere in un angolino della casa allora andiamo a vedere come si cuce Allora, adesso vi illustrerò come fare questo coniglietto. Dunque, io avevo preparato un prototipo che è questo. Ho provato a farlo così con il tessuto che avevo in casa e ho fatto delle modifiche perché la testa mi era venuta un po' troppo piccola. E ho fatto un cartamodello che io metterò in visione nel video. E il tessuto è un tessuto di pellicetta, è un tessuto che avevo fatto una tutina da panda per carnevale. Così ne avevo avanzato un pezzo e mi sembrava proprio ottimale per fare sto coniglio perché dà il senso anche del pelo no? e poi ho preso un pezzettino di stoffa colorata che voi potete scegliere naturalmente il colore che vi piace di più e avevo questo pile qui ho deciso per il pile un po' leggero perché tagliandolo non serve ripiegare perché è un tessuto che rimane pulito e volevo fare appunto l'interno delle orecchie con questo e magari poi vedremo se fare anche eh, non so il fiocchetto davanti o, o un nastrino eh, avevo pensato anche però rispetto a questo eh, di farci mh, gli occhietti, il nasino e la bocca quindi mi sono procurata un po' della lana che avevo in casa perché ho pensato appunto di farlo ricamato in quanto metterci tanti bottoni così per i bambini sarebbe meglio un po' evitare e ci metterò solo il naso, un bottone per il naso e farò due, due occhietti, una bocchetta e lo lasceremo aperto nel fondo poi qui eh, lo chiuderemo a mano alla fine e vediamo, andiamo a vedere come, come viene allora per fare il taglio di questo coniglio abbiamo bisogno di due corpi di un fondo e di quattro orecchie grandi e poi faremo le due piccoline su questo allora puntiamo con degli spilli e tagliamo lasciamo naturalmente i margini di cucitura un 07 tutto intorno Adesso andremo a ricamare la faccina del coniglio dunque io ho preso il mio cartamodello e mi sono segnata gli occhietti il naso e la bocca e poi ehm, li ho trasferiti in un altro pezzo e mi sono tagliata con la forbice per poter andare a disegnare bene tracciare con una penna che va via col vapore eh, tracciare bene i segni che così magari non sbagliamo perché volevo ricamarlo prima di chiuderlo questo perché mi sembra che sia un po' più semplice e quindi andiamo a vedere adesso andiamo a segnare appunto gli occhietti, il naso e la bocca questo è il disegno adesso cominciamo a ricamarlo allora intanto partirò dal nasino e dalla bocca e poi faremo gli occhietti e per ultimi i baffi forse li allungherò anche un po perché poi intanto che lo, lo ricamo vediamo un attimino se, come mi viene Adesso andiamo a chiudere con il coniglietto. Allora per prima cosa fisseremo l'interno delle orecchie. E visto che è pai, non si sfila per cui si può lasciare benissimo così. Poi andremo a fissarle nel davantino del nel corpo qui, nella testa qui davanti. Chiuderemo il tutto lasciando aperto 3-4 cm sul fondo di cucitura per poterlo rigirare. E Naturalmente volevo fare anche una codina infatti mi sono preparato un pezzettino così l'ho fatto un po' a caso tagliato un po' in rotondo me lo cuccio così che poi lo imbottirò e magari ci metteremo anche la codina poi alla fine andiamo a cucire farò anche una pieghetta qui perché mi piace che sia un po' piegato e facciamo la saldina poi andremo ad imbottirlo e la chiusura ultima qua la faremo a mano andremo a imbottire il coniglietto e volevo anche imbottire la codina, la fisso a mano e la metterò qui al centro più o meno, un po' più giù e per ultima cosa quando sarà imbottito chiuderemo il buco qui e volevo metterci un fiocchetto, una cravattina, adesso vediamo quando ho finito di imbottirlo che cosa ci sta bene perché io Così decido man mano che vado avanti di come fare le cose, non lo so, sono un po' imprevedibile. Ok, partiamo con l'imbottitura. adesso con il, i nastrini che abbiamo le bordure che abbiamo in casa oppure compriamo qualcosa per l'occasione volevo farci io una cravattina messa tutto intorno io ho trovato questa ne avevo due o tre qua ho guardato questa qua mi sembra che proprio male non ci sta quindi andiamo a tagliare un pezzo per fare la cravatta vediamo un attimo o meno. tanto da non sprecare facciamo il nodo della cravatta questo pupazzo è un ottimo benvenuto per i nostri ospiti. Magari lo mettiamo sopra una cestina con due o tre uoviti di cioccolata. Oppure potrebbe essere anche per i bambini: un, un giochino per i bambini. Insomma, bottoni non ce ne sono. Potrebbe essere anche un fermaporte se mettiamo dentro invece dell'ovata, dei sassolini, qualcosa di più pesante anche del riso. Può essere un fermaporte. Diciamo che poi ognuno decide la fine che fa, vediamo, questo dovrebbe andare bene, proviamo a tagliare, ho la forbice che taglia, devo andare dalla rotina, allora... mi sembra un po bene non è male amici operazione conclusa spero che questo pupazzetto vi sia piaciuto e volevo anche fare un augurio di buona Pasqua a tutti anticipato e che sia una Pasqua serena e felice e che questo periodo un po difficile passi presto speriamo che prima dell'estate riusciamo a cavarcela ancora buona Pasqua a tutti un salutone grande ciao e mi raccomando piano con la cioccolata eh? Ciao!